Buongiorno a tutti, sono Giorgio Bernardelli, uno dei portavoce della campagna sulla fame non si specula, che è una campagna nata proprio qui a Milano a partire dal 2011 per sensibilizzare sul tema eh, della speculazione finanziaria intorno alle materie prime agricole, perché sappiamo che oggi il cibo è sempre di più anche una merce eh, che viene scambiata nelle borse, su cui è possibile fare anche tanti soldi investendo sull'andamento dei prezzi di materie agricole come, eh, come il mais, come il frumento, come il riso, eh, come la soia. Eh, è nata nel 2011 a partire dall'esperienza che avevamo vissuto eh, soprattutto nel biennio 2007, 2008, 2009, il tempo della grande crisi alimentare, quando questo problema... Eh, di tanti soldi che venivano investiti eh, sui mercati, perché il cibo era diventato una risorsa attraverso la quale era possibile guadagnare molto, era un problema assolutamente eh, drammatico. Tanto è vero che eh, da, una, da un momento insomma, di scarsità negli approvvigionamenti eh, di grandi materie prime come il frumento e il mais erano nati grandi problemi sul fronte alimentare. Eh, noi avevamo provato a lanciare questa sfida dicendo: Milano si prepara ad accogliere nel 2015 questo evento che è l'Expo, ma Milano è contemporaneamente anche una grande piazza finanziaria, uno dei posti dove questi prodotti vengono scambiati, dove è possibile. Eh, attraverso una semplice piattaforma collegata alla borsa italiana entrare in questi mercati e anche, e anche guadagnare dei soldi su queste oscillazioni e dicevamo Expo deve diventare un grande momento perché questo tema venga messo al centro e in questi anni alcune cose importanti sono successe eh, in Europa nell'aprile uh, del 2014 è arrivata al Parlamento europeo l'approvazione eh, di una direttiva la direttiva del MIFID 2 che eh, regola tutto questo ambito dei mercati finanziari e lì dentro c'era un principio importante, il principio che su questi mercati così eh, fondamentali per eh, la gestione insomma, degli approvvigionamenti alimentari in tante parti del mondo dovessero esserci almeno alcune regole minimali che limitassero quegli investimenti di tipo speculativo, cioè quelle presenze finanziarie legate ad attori che snaturano completamente eh, la, la, la finalità insomma, anche di questi titoli eh, per eh, un intervento che è legato a acquisti e vendite eh, di grano che in realtà non esiste, che in realtà è fatto solo di titoli di carta. Oggi nel mondo vendiamo e compriamo 3, 4, 5 volte tanto i raccolti che, che esistono eh, all'interno della produzione agricola. Tutto questo noi crediamo che abbia delle conseguenze molto gravi, che porti ad accentuare quella volatilità dei mercati eh, che eh, va a creare appunto, squilibri molto più forti di quelli che sono in realtà le difficoltà eh, che i raccolti, come sappiamo, eh, possono andare a creare. Eh, dicevamo che nell'aprile 2014 c'era stato un passo importante con l'approvazione eh, nel Parlamento europeo di questa normativa quadro che stabiliva un principio generale eh, attraverso cui perlomeno andavano inseriti dei limiti di posizione all'interno eh, dei soggetti che entrano all'interno di questi mercati, cioè che non sia possibile per un attore che non ha nulla a che fare né con la produzione eh, di, di un bene agricolo né con la sua commercializzazione entrare dentro con la sola finalità di trarre un profitto speculativo, eh, basandosi sul fatto che queste variazioni di prezzo possono avere in pochi mesi anche oscillazione del 10-15% del loro valore. Eh, questo principio è importante, e noi credevamo che Expo dovesse diventare un'occasione per farlo rafforzare, per farlo affermare anche a livello globale sulla, eh, sulla scena internazionale. Ma purtroppo abbiamo dovuto constatare che nella Carta di Milano questo tema è del tutto sparito. In un documento che si propone di, eh, così, di proporre le soluzioni politiche per la lotta alla fame, per garantire il diritto al cibo in ogni parte del mondo, ci sono tanti principi molto belli, condivisibili, eh, ci sono tante eh, richieste fatte a tanti soggetti, forse un po' generiche, ma comunque anche questi eh, in linea di massima condivisibili, ma c'è una eh, specie di omissione del tutto, del tutto incomprensibile, gli unici a cui non si chiede assolutamente nulla nella Carta di Milano è il mondo della finanza quasi come che il rapporto tra il cibo e la finanza oggi non sia uno dei grandi temi sui quali si discute a livello globale. Noi crediamo che questo sia un errore gravissimo, sia un'omissione dovuta a una mancanza di coraggio, un'omissione dovuta al fatto che si aveva probabilmente paura che qualche capo di Stato e di Governo, alla fine, di fronte a una richiesta di porre delle regole eh, che fossero davvero vincolanti su questo tipo di, eh, di problemi, alla fine decidesse di non firmare. Allora si è preferita una versione anacquata, si è preferito una dichiarazione di principi molto generali sui quali tutti sono d'accordo e sui quali non ci sono problemi. Ma noi crediamo che questa sia esattamente la strada più sbagliata, per affrontare sul serio oggi il tema dell'alimentazione. Oggi il diritto al cibo richiede delle scelte e delle scelte che siano precise. E su un ambito come quello della speculazione finanziaria sul cibo non sono ammesse ambiguità, occorrono prese di posizione molto precise. Per questo abbiamo lanciato una petizione che stiamo promuovendo in queste settimane eh, anche attraverso il nostro sito sulla famenonsispecula.org, nel quale invitiamo a chiedere eh, a Expo di emendare la Carta di Milano per inserire al suo interno eh, almeno questo principio fondamentale, eh, perché crediamo che oggi occorra dire con molta chiarezza eh, che l'alimentazione è un tema troppo importante per essere lasciato nelle mani di chi vuole provare a sfruttarlo semplicemente per fare soldi a breve termine oggi siamo in uno scenario diverso oggi viviamo in una fase in cui eh, i prezzi dei generi alimentari sono scesi molto delle materie prime agricole sui mercati internazionali denotando anche in questo un problema perché ad esempio se guardiamo le quotazioni del mais sui mercati internazionali si è passati da un anno dai 200 dollari a tonnellata che venivano pagati a Chicago ai 150 di oggi, 50 dollari in meno in un anno. Eh, sono oscillazioni veramente inspiegabili con la semplice legge della domanda e dell'offerta. Un'ampiezza eh, così grande eh, è legata sostanzialmente a queste. Presenze no, di eh, attori finanziari che vanno e vengono e accentuano questo tipo di movimenti creando gravi tipi di problemi. Ma oggi si tende a sottovalutare tutto questo, si tende a dire che i prezzi sono ritornati a livelli sostanzialmente accettabili e, e quindi il problema non esiste più. Ma le cose non stanno in questa maniera. Siamo in una fase in cui il problema è venuto avvertito per ragioni congiunturali, per per la crisi della domanda che è legata a molti fattori, che sappiamo essere eh, così molto, molto anche eh, un, un fattore mutevole, ma se un domani si dovessero creare di nuovo per ragioni o di tipo eh, commerciale o anche di tipo eh, legati a grandi catastrofi in zone di grande produzione, ci risaremmo da capo in questo problema e proprio per questo oggi è decisivo intervenire con le regole l'europa proprio in queste settimane sta discutendo i parametri tecnici eh, di quella legislazione adottata eh, nell'aprile 2014 e ancora una volta le grandi lobby finanziarie si stanno muovendo perché si stanno per proporre dei parametri tecnici che sono veramente molto blandi che annacquano quel principio che si diceva all'inizio eh, sta passando una proposta di direttiva che porterebbe al 40% i limiti di posizione dentro a questi mercati. Vorrebbe dire che un singolo eh, attore finanziario potrebbe entrare in questi titoli controllando fino al 40% del mercato. Eh, è davvero una prospettiva molto rischiosa, che può portare pochi soggetti a decidere sull'andamento dei prezzi, semplicemente a partire dal proprio tornaconto. Noi crediamo che tutto questo non sia giusto, crediamo che sia il momento di tornare a far sentire in maniera molto forte la nostra voce, crediamo che Expo debba essere un'occasione per raccontare tutto questo, per non rimanere semplicemente sui discorsi generici, eh, sugli appelli alla riduzione, all'arrivo al traguardo della fame zero, ma indicare strumenti concreti e azioni eh, per portare a un cammino che vada in questa direzione. Eh, e quanto ci promuoviamo anche attraverso questa eh, petizione che invitiamo tutti a firmare sul nostro sito sulla fame non specula.org.